Oggi parliamo di avatar. Come si fa a cambiare il proprio avatar? Ci sono due modi per arrivare. Uno è da place. Place e poi si clicca su avatar. Ma forse il più veloce è entrare da people. Quindi io clicco people e poi clicco sul mio nome. Qui c'è scritto change avatar. Quindi a questo punto clicco qua. E in ogni caso sia da una parte sia dall'altra si arriva a questa eh, scheda. Questa scheda presenta... Eh, questa pagina, diciamo così, presenta tre schede. La prima è featured, cioè mh, gli avatar in evidenza, e ce ne sono veramente tantissimi. Ci sono pagine e pagine di avatar, alcuni anche che si muovono, tra l'altro, e di solito sono a tema, a seconda del momento dell'anno. Poi ci sono i più, più recenti, che sono questi e poi si può andare avanti per paginate, e poi ci sono i miei avatari. Io ho un avatar personalizzato che è figlio di un altro precedente corso, e però quello che a noi interessa è provare a creare un avatar. Se avete già un avatar pronto, come questo qua che arriva ad altre applicazioni, si clicca su avatar glb url cioè si può crea ehm, importare un modello tridimensionale in formato glb tramite url no? tramite url quindi deve essere pubblicato da qualche parte altrimenti si può creare un avatar e noi andiamo a esplorare questo perché eh, l'avatar glb lo lasciamo agli esperti quindi clicchiamo qua e vengono proposti tre modelli e tre modelli molto geometrici per un motivo molto specifico che eh, Mozilla eh, eh, gira nei browser, no? è un mondo virtuale che gira nei browser, eh, è fatto per rendere eh, fluida l'esperienza a chi non ha mai scaricato visualizza visualizzatori, ha una scheda grafica un po' così, magari un computer vecchiotto, insomma Mozilla Hubs vuole essere una piattaforma accessibile a tutti. Il fatto di avere un avatar così semplice e geometrico eh, mantiene l'avatar molto leggero dal punto di vista dell'impegno della connessione e quindi questo è il, il motivo fondamentale. Allora noi possiamo scegliere uno di questi modelli, per esempio posso scegliere questo, basta che ci clicco sopra, ecco abbiamo l'anteprima a destra. E adesso eh, posso creare una personalizzazione della skin. La skin vuol dire la parte eh, esterna, il colore, la texture, no? Skin si chiama, come pelle. E per farlo, per, per, per personalizzare la skin, vado in un'applicazione che si chiama Kilt. E allora ci vado qua, o Quilt, non so... E si apre questa applicazione, come si vede, viene da Mozilla Hubs, no? Chi sa leggere gli URL capisce che c'è il riferimento del click da Mozilla Hubs. Allora, cosa troviamo? Qui c'è l'istruzione principale che dice di trascinare e mollare una immagine, una texture, qua sopra. Oppure si clicca su questo piume, insomma, si può trascinare qua. E questo strano reticolato che voi vedete è la UV map di questo eh, pupolotto qua, del nostro modello di avatar. Cos'è la UV map? La UV map vuol dire che si prendono tutte le superfici di questo oggetto e le si schiaccia su una superficie piatta. Ecco, quindi questo è l'avatar, come dire, srotolato. <ride> ecco e adesso andiamo a inserire la nostra immagine personalizzata allora siccome io sono un amante dei fiori vado sempre a cadere nello stesso punto quindi vado in immagini, vado in fiori io ho anche preparato questo fiorellino qua eh, che naturalmente ho cercato di alleggerire e lo trascino qua come vedete ha funzionato subito benissimo Ecco, se io sposto l'immagine qua, in automatico si sposta sull'avatare, sull quindi posso centrare esattamente come mi piace. Quindi io voglio essere molto fiorita, quindi posso anche rimpicciolire. Mm? Posso rimpicciolire, ecco, anche questo potrebbe essere carino. Decisamente mi piace così. E a questo punto sono soddisfatta e clicco su Export. La eh, skin mi si salva e eh, la chiamo eh, Skin Trova 2, per esempio, e la salvo sul computer. A questo punto torno nella mia eh, scheda di editing e importo. La importo da qua nello spazio Base Map. C'è la nuvoletta con la freccia, insomma l'icona che dice Importa. E eccola qua. La clicco e apri. E in un battibaleno ecco che c'è la skin con la... Tra l'altro posso guardare dietro. Sì, perché qua sotto era rimasto uno spazio vuoto, ma insomma chi se ne importa. A me piace questo fiorellino. A questo punto io posso anche decidere di condividere questa skin con la comunità e quindi clicco qui che dice eh, permetti la promozione e eh, permetti il remixing sotto licenza cc by 3.0 quindi dando libertà assoluta a parte la eh, attribuzione, beh posso anche farlo eh. ci metto l'attribuzione con il mio nome dei mondi virtuali e a questo punto confermo con Salva, tra l'altro qua si va anche a cancellare gli avatar, eh? cancellare gli avatar personalizzati tra parentesi, comunque io salvo, salvo e dove è finito il mio avatar è finito qua, mi sono dimenticato una cosa fondamentale, mi sono dimenticata di mettere eh, un nome trasparente, allora torno indietro e vado a cambiare il nome qua su, allora lo chiamo avatar rosa, scrivo rosa, ecco salva, potrebbe, avrei potuto scrivere rosellina ma insomma, ecco a questo punto io posso scegliere l'avatar, lo clicco e per vedere, vedo che sono, questa è la mia, è la mia, praticamente il mio aspetto, per la conferma vado a farmi un selfie, per farmi un selfie apro Place, apro la camera e eh, questa era un una delle immagini precedenti. Vediamo se funziona, 3, 2, 1, zacchete. E dovrebbe comparire il selfie. No, non mi ha preso l'avatar. Allora proviamo a fare il contrario. Eccolo. Adesso mi pare che sia... Mi pare che sia quello giusto, vediamo, avviciniamoci, spostiamo un po' ecco, per vedere l'avatar nella sua bellezza, riclicchiamo qua, 3, 2, 1, e adesso dovrebbe apparire l'avatar nella chat, vediamo, nella chat ecco il nuovo avatar che io posso tranquillamente scaricare andando in salve immagine con nome. E qui lo metto fra il mio nuovo avatar. Nuovo avatar. Eccolo qua. Benissimo, spero di aver spiegato bene come si fa e vi saluto tutti.